Ciao, prima di tutto mi scuso perché ho perso la clip introduttiva. Comunque sia, eh, iniziamo a sfogliare l'album numero 16, The Librochet, che è valido fino al 27 dicembre del 2017 e quindi questa è anche l'ultima occasione per poter acquistare anche dall'album di Natale. Ma direi di iniziare a sfogliare l'album Abbiamo tutti i prodotti per prepararsi al periodo dei party, quindi iniziamolo subito, eccolo, prima novità intanto, ehm, io regalo la Trousse con l'acquisto di 25, adesso vi faccio vedere la Trousse, 25 euro di prodotti make-up, eccola, la Trousse questa, molto carina, anche una pochette per portare dentro tutti i prodotti, 25 euro di prodotti make-up che ora vi mostro, intanto abbiamo il primo set, 17,95, che comprende il coltore e fondotinta. Eccoli, il, avanti, ecco, il, il fondotinta è quello a zero difetti, che è fantastico, e il correttore è quello classico a zero difetti. Allora, il correttore lo potete scegliere tranquillamente qua, tra tutte le colorazioni disponibili. Il fondotinta pelle perfetta, eccolo qui, tra tutti i colori. Quindi il fondotinta lo scegliete tra i colori e il correttore con il codice rosso, perché sarà è presente anche in altri set. Ad esempio questo, che è l'altro 7,95, 7 dovete sempre il correttore più il fondotinta, ma in questo caso il 0 default. Quindi scegliete il fondotinta, il 0 default, eccolo qua, 0 difetti, quello che preferite, con il correttore sempre la colorazione che preferite col codice rosso. Poi tutti gli altri prodotti fanno sempre parte dei prodotti che possono essere con 25 euro e ne maggio la pochette, quindi anche tra questi, le cipre, il Fard. L'altro set che comprende il primer più il rossetto Grand Rouge, quindi il primer labbra con il codice rosso e il rossetto Grand Rouge per i colori che preferite, quindi nude, i malva, i rosa e i rossi. Tutti gli altri rossetti invece fanno parte sempre per la promozione dei 25 euro, i prodotti per gli occhi, le sopracciglia, le palette, tutti gli ombretti, tutti quanti, le matite, eccola, le matite stilo waterproof, i mascara e tutti i prodotti per le unghie, ecco, fino a questa pagina. Allora, altra promozione che vi mostro, eccola qui, è perché acquistando due prodotti capelli si ha in omaggio il trattamento a riparazione notte, quella 30 ml, che tutti ne parlano, quindi davvero il caso di provarlo. Acquistando due prodotti per i capelli tra tutte queste linee, quindi tranquillamente scegliete voi quali. Ecco le varie linee di nutrizione, quello per i capelli lisci, quelli per i capelli ricci, capelli spenti. Anche questi, ed è quelli bio, eccole qui, normali, e anche questa eh, quelli per i capelli colorati. Eccoci, questo era tutto l'album. Allora, io vi ricordo come sempre che qui sotto nell'info box, lo troverete, ci sono i link per contattarmi, per le informazioni e per gli ordini, e c'è sempre anche il link per scaricare in formato PDF il catalogo così lo potete tranquillamente sfogliare sul vostro computer. Io vi ho fatto una carrellata generale delle promozioni, però il catalogo è davvero tutto da sfogliare, perché ci sono, oltre alle promozioni, anche tanti consigli per prepararsi ai party, che è il periodo tra Natale e Capodanno. Ed è... basta, io come sempre eh, vi auguro intanto buone feste e buoni acquisti naturalmente profumati con il magico naturale mondo di Evo Rocher.